Mohamed a destra e Tariq a sinistra. In avanti, salvo sorprese, Surlot dovrebbe affiancare King. Germania, 4-2-3-1, Ter Stegen, Kimmich, Rudiger, Hummels, Hector, Kedira, Kroos, Müller, Ozil, Draxler, Gomez. Hall. Love. Norvegia, 4-4-2, Jarstein, Linnes.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 Uno zero inamichevole nel 2009.